Salve amici, siamo in una nuova serie molto bella Tranquilli, da domani inizierà la serie precedente, quella delle mod Ricomincerà Ma oggi mh, è uno speciale E quindi voglio fare una nuova serie con il mh, più aspettato degli amici Di nome... Mamma 2007, mia Che non veniva dall'inizio del canale, però questo dettaglio E' eh, con... il computer andato eh, si è Buongiorno presentato. ragazzi eh. Buongiorno, buongiorno. Staff 07 VGF. No, buongiorno, Come buongiorno. La va? Va... Eh va, la va benissimo, guarda. Appena guardato quella bandiera, la va benissimo. Eh. Occhio Aspetta è... ho oh, cambiato il computer e oh, salto oh, automatico. Ho Tolto immediatamente, oh, vai. Bravo. Oggi eh, la missione oggi si scava. Oggi sì. si scava. Oggi la missione Andiamo. è la miniera. Dobbiamo scavare il più presto possibile, dobbiamo trovare molto ferro, dobbiamo combattere. Vamona, vamona. Eh, ma quello è l'obiettivo di roba? è vuoto il mio inventario schifoso è di roccia con la roccia Aspetta, Abbiamo la mia famiglia preparato... no. però. ho già preparato un accampamento ovviamente comunista perché dobbiamo fare la rivoluzione comunista in questo server e eh, da oggi inizieremo la vera rivoluzione fammolo, fammolo, fammolo ah qua c'è la mia roba, qua c'è la mia roba, l'hai ah, presata? Ah, eh? si, sì, c'è un creeper eh, uh, creeper nooo non prendo danno di nuovo! Meglio così, saremo immortali. No, aspetta, no, voglio provare. Eh, Dobbiamo trovare un mob. Pure il carbone prendi, Obvio, Dobbiamo è presto, bravo. Ovviamente, Due stack di ferro, anzi no, uno stack di ferro entro 30 minuti. Per me optima ottima imbaggata. Dobbiamo avere uno stack di ferro okay. entro 30 minuti. Questa qua è... La Madonna si sì, io di solito ci metto pochissimo per avere uno stack di ferro ricorda che devi andare sempre nelle miniere cioè nelle caverne là si trova sempre si sì, la so, la so, più so. ferro dobbiamo fare così uno stacca entro 20 minuti allora prendi tutto il ferro tu io sto prendo tutto il carbone che è buono no tutti e fra... ma... due il ferro ci servono più mani possibili ok nel caro niente eh questo deve essere comunismo quindi vero comunismo deve essere perché ho preso lascia Preparati molte torce. ho oh, 20 torce, ma ho un botto di carbone per farmene eh, 20 stare. Ok, bene, bene. Non badate alla chat che sta. Se me la puoi togliere, basta, sai disattivarla, no, di no, mi serve chat. la chat. Mi serve per farlo. No, no! Puoi nasconderla, non, non toglierla, to Allora, mi serve la chat, perché se vedo che qualcuno si vuole ar arruolare al comunismo. Vabbè, te lo quello nel dubbio. No. Perché tu Ah Bo? Non... Posso mettermi io a leggere la chat? vuoi. poi? C'è un arco, uno dei più rari di questo server. Sì. Bene, si, sì, l'ho trovato ieri. Aspetta, tu mi mostri non ammazzare. Fammi vedere, voglio essere morta. Non ci ha ucciso, si. La Ma so, c'è mi... <ride> no, uh, un sistema. Bozza ragno. No, un problema. Non stai! il mio arco. one Ah, eccoci, ti vedo. Forse il mio arco one shot. Se lo chiedi, lo sapevo. Senti, eh, accetta il TP per favore. No, dobbiamo scavare in due direzioni diverse. No, no, no, aspetta, ho mi sono mosso. Riaccetto. E ecco qua. Questa qua è una miniera. Ok, oh, va qui? Ma qui? Ah, C'è cioè loot! No, eh, no ho lootato tutto io. Perfatto, perfetto, perfetto Dobbiamo vai. Dobbiamo andare in minimo 400 blocchi di distanza. Va. Ma sta perfetto. solo carbone. Eh, perché quello non l'ho lootato, se vuoi prenditelo. Questa minima. No, vabbè la... se, se, se ce l'abbiamo. Io la prendo nel dubbio. Ma comoda. La la conosco meglio delle mie tasche. Da questa parte dovrebbe starci. Aspetta che mi metto le shaders, non mi incolla Giocare la Minecraft normale Cioè aspetta, aspetta non c'è ci metto 3, 3 secondi aspetta eh. Shaders ultra perfetto a messo Che game, big gamer L'ha messa l'ho messo brutte le oh, belle se, se vedi come vedo io Como belle no, eh, tutto, tutto luminoso Bellissimo non Ti piace essere luminoso Mmm, si sì, è buono eh? ora allora <ride> io sto guardando sulla lava Bravo. che stonks se non lo stai facendo veramente vero. Non... no no no no fatto faccio okay. io c'ho già a 10 11 12 13 15. io sto prendendo a farle via dai, c'è solo un blocchetto di ferro. Ah! Ecco Io bene. sto mh, già 15 di ferro, 16. Io 16, con 16. questi dovrei essere a 8, 2 più o meno. Ora so a 20 di ferro. Buono, buono. Io in una decima... Ehm, 20 Ma ho quanto carbone? Mi dispiace lasciarlo qua. Abbiamo tanto carbone. Eccolo. Eh si sì, lo so, quello è sicuro. 30 di ferro No, non ho più Cobblestone che io ve l'ho lasciata eh... In 20 minuti ci dobbiamo fare due stack di ferro Io già ne ho mezzo stack se sono passati due minuti Bene Io sto mirando pietra perché non ho materiale per farmi pronti Cioè dell'oro non mi serve a niente Smeraldo questo loro lo sto prendendo io non serve eh? mm, non tanto io prendo gli smeraldi. Ah oh, no, io sto cercando di andare Ma con uh, tutte le varie luci delle scelte se è quasi impossibile. Oh, smeraldi! prendi, sono buoni. Prendo, Eeeh. stava pure cadendo nella lava, ma invece. gli ma smeraldi invece servono è. per commerciare con gli villager. Certo. Uh. Ecco che servono solo. un passo dalla lava, papà! Ma tanto... il salto della morte! No, cioè tanto non. Uh, poi non prendi neanche danno. Quindi... Perché lo sai non... che la lava non parla al la lava non parla al danno. Una caduta, lo sai. Eh si sì, lo so. Però tu allora. ti prendi danno lo stesso perché sei. non so Ah, okay, voglio provare, a sto punto provo! Sei buggato. Vediamo, vediamo, vediamo. Porca puttana, prendo dannissimo ah Comunque fai una. Cosa. No no muoio! Devo mangiare la mela di Stalin! Devo mangiare... No, la posso No, no, no, non la mangiare. No, no, mela no mela si, si, si può mangiare, non si, si può mangiare. No, non fa niente, non perdi gli Giusto, mela. molto più importante la mela della mia vita. Stalin, ok. è eh, ovvio. Te l'ho regalata io. Eh. Dice Stalin in persona. Stalin secondo in persona. Giusto. Stalin in.. Oh altro terzo. ferro! Io ne ho 47. Io che sto venendo ferro con l'ascia sotto il genere. una mineshaft. Bene. Oh, ma là si trova buona roba buona. Ho trovato solamente delle torce. Vabbè, sei po. sei sfigato gli dread stanno pure. Credo. È un piccolo Aradal is back. Ah, ecco. Dai, ci sono torchette che non c'è niente proprio lì. Sì, perché ho fatto tutto io. Dici, diciamo Quindi devo andarmi. È... Chi è entrato? No, ah, no, mi sa no. che è uscito Lucio perché è crashato mentalmente. No, no, non c'è da niente, è uscito il bot della musica che Ah, ok. Che? Ricordo. Che? Okay. che ce l'ho mutato ma lo smuto Ovviamente sovieti, Aspetta Bello Soviet eh. Oh io non le trovo a fermo Mi sa che devo cambiare miniera Qua è tutto minato Io sono quasi io ne ho soltanto 13 Perché non sai dove andare 20 E vuota va eh? pipami pipami pipami queste qua sono le miniere di ferro sovieto mamma è... più vero Beeper mm, no. Oh altro ferro e poi c'era 62 ancora 62 Loro lo prendo! Sì, prendo poi avrai un 10% che mi paga ma No sì. Ok 5 eh niente. Ok, un percetto. E eh, niente. Ok, ora io ho finito il mio lavoro, torno alla base. Ho uno stacchio. Eh, Vedi? Io ecco perché sono molto bravo con la comunità, sono più felice. mi sono già fatto uno stacco di. Uh, il barone ho 30! Dobbiamo arrivare a 17 stati nel chat. Cioè, La madonna! Sì, perché un tizio mi ha prenotato cioè, Ci dà 6 minuti di ferita per il 17 Mi Ha fare, Entro oggi. Stamattina, perché l'ho fatto 10 secondi. Uh, mi teletrasporto da te Beh. Vai, vai, tippati, tippati Dovremmo fare, comunque, un po' di... come ti dice? Um... Oddio, ma io che c'ho le ciders la perla tu la fa luce! Perché è incantata! non c'è niente Leo io non, io non già l'ho trovato il farm a che cosa? non c'è niente non trovo niente non sei così non metti, cavoli, io sto acciurando le notarie sto prendendole pure l'oro dai devi diventare... Leo, eh, c'è cioè il botto al 50%, e si sente più della tua voce, oggi il volume, ho cioè il suo io. Ma io non posso fare il volume. Guarda. Il volume della voce? Eh, ce l'ho al massimo, però poi. C'è cioè, il microfono al massimo. Ma veramente? Sì. Ma che microfono ha paura, allora? eh? Lo so. <ride> cioè, se io mi mano al non mi si sente così. Giusto. Ora l'ho fatto perché sono intelligente. No, sei il contrario. Se ne faccio significa che è il contrario. Stai facciamo uno contro uno. No, bene, bene. Accetto. No, stai, non 16 non contro il GPS. No, è vero, accetto. No vero. no no Buggy, accetto, accetto, picc, picce. Ah, non possiamo, che cogliere. Poi non ti posso scolpire perché. No, no, mi sa che io posso essere col... Cioè, la lava mi fa danno. Però prima mi è scoppiato un creeper a fianco non mi ha fatto niente. Eh, mi sa che mi sa che Riformi di torce, brata. Vieni, vieni, vieni, che io ho soltanto carbone, praticamente. Perché... tanto che le craft, le craft, le craft. Deploy una crafting table. Ho trovato del ferro, ma guarda. Ma è mio, ma io l'ho trovato, pezzo di farlo. È nostro. Dicevo, eh, sticchettini. Dammi, vuoi degli Dai Grazie, Lorenzo. Allora. Il tuo servizio è stato molto. Uh, la più E eh, niente, sono molto. Giusto, spero eh, no, come ti enchanti. Eh. Dobbiamo fare a più presto il tavolo del de de nether Credo che ce l'abbiamo già i materiali Prendi il resto della bandiera Quindi un altro tipo Non faccio una bandiera a giresi mm. Oh, aspetta, qua c'è un altro vicolo Dove non c'era assolutamente un cavo. Oh, una cesta uh, La me la dobbì, la me la dobbì Uh, uh, dammela non ma... No, no l'ho trovata io il La rinomino io Oh, uh, ho 19 livelli Torce, redstone Redstone, sono lì eh, cosa butto, cosa butto, butto Poi Ah okay, che vieni! Sì. Quanto ne hai? 30. Okay. Ora non ci può... si possono essere utili. Prendiamo sì, vai, prendi, prendi. Oh quanto ferro! Leo, qua è ricco, qua è ricco, sia ferro che oro. Ho cullato tutto. È non spazio. Da ok, ok eh. c'è qua No, non sa niente Un'altra cassa L'ho trasporto io Ho trovato un'altra cassa Damme da una io sono le Vediamo che ci trovo Un'altra mella dura però normale La usiamo come mela leninale Giusto Quindi qua che c'è un botto di ferro Che nemmeno forse. Giusto l'altro Minecraft Ma no, il Minecraft non li posso prendere o li mettere a piedi eh, che cacchio Adesso io ti one shot <susurra> che bello giocare da una settimana Però non fare. Qua c'è uno spawner di lanci, che faccio loro? No? Non poi lo usiamo come far di esperienza. Eh, lo dobbiamo usare come fab di esperienza ovviamente, perché mica ce l'abbiamo. Vabbè ma almeno le vale le laniatere. Non con l'ascia magari con la spada. Non lo so, io devo prendere solamente.. Eh, prendi tutte le cose. No, ma le mie ti lussi! Ah, voglio vedere che attaccano Non mi attaccano! poi ti lasciato io vai questa qua è la nostra prima parte però ci dobbiamo ricordare il luogo e facciamo coordinate no problem f3, f3 f2 ok ho fatto lo space shot Prendi le cose. Qua ah, dobbiamo riempire di slab, uh, poi devo riempire di slab, così non possono fare le lagnatela. Qua c'è del muro. Ho quello che ti pare. Che efficienza. Comunque abbiamo finito il nostro incarico di prendere due blocchi di ferro. Perfetto. Andiamo Tarbone, cercare... andiamo a cercare delle, sotto c'è ancora un'altra miniera. Oddio, è vero, è qua secondo me non ho esplorato. esplorato Eh ma no, c'è una torcia, mannaggia. Eh, ma la torcia stavano nel miniere normale? No Mannacchia Ma io mi prendere che le mineshaft stavano la torcia No Che cosa Boh, oh, vabbè Vabbè, torniamo alla base Io, io non posso mai la torcia, l'ho la luce soffuta C'è la declinazione dinamica Basta che, basta che la tengo nell'altra mano Vieni alla base, vieni Arrivo, arrivo, sto finendo di raccogliere un po' di carbone intanto mi faccio i pani Sono da distribuire Fatti peni, fatti i peni Ma no. no Lo devo biffarlo No addirittura E siamo su YouTube ci bannano Ma non per una parola del genere ah, eh. si sì. bannano pure 16 le femministe fanno schifo e eh, niente, eh, l'hai detto! E confermo però, non me ne frega niente! Ehi devi bitto per questo sto pu. No, non lo bitterò per. Ma mai. Se... mai! Mai! A costo della vita! Giammai! Ma... Già-mario! <ride> Già <Mario. ride> Dai, vieni alla base e devi mettere il. Sacco. No, è piccolo la musica di Minecraft! Tagli no. musica! Perché hai messo? Le tue cose nel, oh, nella cassa del, della pietra, come un fatto Oh mio dio, no, oddio! No, ho perso la vista. Ho perso la vista. Mi sono tippato a casa eh, e siccome le shaders avevo solo negli occhi, e ho visto il monitor bianco. <ride> godus oh, Ahia, yeah, che male! Che male, è tua cuocere del ferro. Eh, un po' chi eh, non, non c'è spazio in un altro, passiamo in un, un, un Ah no no prendi. aspetta non posso guardare il sole fa troppo male togliti le scende ah vabbè dai aspetta va famissima abbiamo il cibo si Se... vieni prendi. aspetta prendi Schiavo. ho un lavoro per il mio sovrano no non sono sovrano io sono sovrano danno delle bistecche da mancia a te eh, Mela la sì, me la sta liniana no è meno potente quindi leniana Mela soviet e me la non ho preso le bistecche però ah no non è vero sì. eh, mi serve della pietra dammi della pietra eh vieni vieni vieni vieni ti sì. tiro pietra non ho pietra non ho mai minato pietra in questo modo Oddio, <ride> sono dato un mirale No bugia, ce l'ho la pietra, l'ho messa qui giù, vieni Guarda che sto mettendo le richiunte No no, vado io, vado io, vado io Le richiunianze Pietra, pietra, pietra, no, no, l'alimentario eh, Lascio i mic e i carrelli qua I fili pure li lascio Questa musica è troppo su <ride> Ma io ormai ci ho fatto abitudine e non... Tien, tien, tien, tien Ehm... Con, con che posto dopo non mi ricordo? Eh, ah si, sì, sì, giù. vabbè, fa niente, ce io. Ah, ora mi attaccano i pezzi di merda. morite dite? un creeper. Ah, che sto combinando, aiuto. Ok. Questa ah, il sole. Cioè, questa fornitura c'è troppo intassata per i comune quindi dobbiamo fare un'altra fabbrica. Giusto uh, Con che testo droppa Ah con la G giusto Con la Q Tieni tieni non tieni. Non tieni No non con serve. la Q met Non mi serve ho ho detto Hai detto più che la volevi L'ho già presa Ah penso di merda. Tre volte basta Un altro stack Un altro stack qua. Eh, ok La cassa della manessa! Lancia eh, a terra. Butto. No, sì. quanto poco regale! È perché i comunisti sono efficienti, non regali. Ok, eh, allora merda, merda! Oppure mettere della tua... Niente, vuol dire merda su YouTube, sì, sì. Ah, ma qua c'è una cassa, di che cosa questa qua. Ah, dei doni, Nessuno. aspetta dovevo io perché sono del partito. Bravo Fatto un dono. Contribuisci anche tu al partito comunista. No, sono caduti giù. No! Si si è normale! E no, io stavo facendo una cosa bella! No, No, pezzo di scroto Aspetta, volevo fare io ho donato questo! vediamo se qualcuno qualcuno ha donato 64 di te io ho donato un pisello duro è un gay <ride> tu il ferro prende la cassa io la so la metto nella cassa carta si l'ha messo siamo a 10 12 un, due, tre, no ho messo 1 2 3 siamo sì. a 11 star un corcoli Stai Dai C Oh raga ma io ah ma io ne ho di ferro aspetta Bratan ti sei meritato Vediamo un po' se sei meritato Diamanti per favore Vai ti sei meritato 6 diamanti E sei diamanti 6 uh, Ma pure c'è 8 così mi faccio la flesplait cioè, Non ne ho Per favore Ah ok Allora sono sei sì. Che... Che no, bene, però se pure le dite. Eh, sì. Ah ma qua si può. E eh, si vede Non si, si può grifare! No, no, si può griffare, ho, ho sbagliato! No! Ho sbagliato! Gulag! E eh, niente, vado! Va. Devo fare un angolino chiamato Gulag. L'angolino della la oh. Mamma mia scroton. Aspetta mi faccio un'ascia in diamante. No! Diamante, ci mm. No, ci sono i tanti piccioni, piccioni! lo lo, lo di frecce, matto, va. vai. Certo. Lando pacciona. Non mm, chi sarà di chi? non, eh, non dormiamo da vent'anni, andiamo a dormire, va. Ma non dorme nessuno, non è che. A ah, 1 su 21, perfetto. Comunque tu sei quello che sta sputazzato di tutti a dormire, che io sono in mezzo voi. Che... Ma perché è stato stato il bacco le pisciate di tu? Infatti. Per questo. È sublime, Metti di mettiti, mettiti. Sotto. Afla. No, certo. No, come usi stare sopra tali. Eh, giusto. Sì, sì. Alla sotto. Non ho detto ora. Allora. Non dorme nessuno, alziamoci. Aspetta, scrivo Dormite, Scrot. No, no, non scrivere Scrot, ti non scriveti bannano. Trotton. Non ti prendono poi un simpatico. Non so, Deve farlo antipatico. No, noi i comunisti non eh, devono cioè, volo, no, essere com antipatici. Gli... Come osi? Infamare il partito comunista? No, deve essere antipatico no? con, con gli. Come ossi infamare il partito comunista. Deve essere antipatico con i capitalisti, non con comunì. Che di Niente. Che è successo? Niente. Uno skeleton! aspetta lo, lo one shot dove stai? poi c'ho l'arco con le frecce infinite io no no no no no no no no no no no no no stato molto utile eh no ucciso uno ragno da dietro no wow. Dai andiamo no no troppo bassa, non ne no no al massimo <ride> Riesco a mirare uno scheletro Com'è possibile ho fatto Questa musica ispira ai giovani di oggi Mamma no, mia No ma perché mi Te, eh, ma ci sei? Che giro? Pensavo che eri morto. 3, 2, 1, muore no, veramente! Non ci credo, sono rimasto con mezzo cuore! Uiii! Eh, sì, eh. Quindi, mi sono buttato dal fi da. dal ponte più altro al mondo e con mezzo cuore. No, devi... no, no, no, No, no, No, no, se mi fissa un ragno devo vergognarmi forte. Vieni, troppo. Dobbiamo continuare in miniera. A me c'ho mezzo cuore! Ek! Ecco. Morto. Basta ti vado a mettere nel campo di patate. Sto qua è eh, niente. Andiamo in video. Cosa vuoi dire? Eh, aspetta, c'è uno scheletro. La voglio ammazzare. Ma non è un sleeper. Ma no, è unissimo scheletro. E eh no sì. però, ma ribassare! Lo one shot. Il mio arco. è fortissimo, è epico. Anche che potenza c'è 5? No, 4. Però c'è.. Ah, no no si scuso! Si non so se questo 4 o 6. <ride> Impatto 3, infinità, fiamma Ha rotto lascia, picchiamo una zombie in testa, perfetto Bene Sei sì, molto bravo Aspetta che dopo devo... l'ho mi serve per forza devi gridare basta bluestad ma sto gridando eh io sì ti sento che gridi aspetta ma contro il microfono Boh! forse c'è vicino non ce l'ho vicino ma tu mi senti schiatare nel microfono no che no brutta cosa Chiedo scusa per busta. A 11 stack, quasi 12. Orrenda, cosa. chiedo scusa umilmente a chi ci sente. Eh, per il... le mie piatate Ho fatto l'altra fornace. Oh, ora mi dovresti sentire bene, ho aggiustato. No. Come no? Dai vieni dentro, metti il ferro che ti resta. Come puoi non sentirmi bene se io ho messo... Sì, mi sa so che mi sento benissimo. Puoi venire. Ma non ho più ferro, non ho più ferro. Andiamo in miniera, subito. Sì. Mia, mia, mia, mia, via. La porta è aperta dentro la il Lo scheleton! Ma <ride> si butta. È lo scheletro. Andiamo in miniera. E passo. Dobbiamo prendere un altro stack di ferro. Sento una jambas Mamma mia dove uh, è che dando dai comunque ragazzi alle 4 no alle 4 alle 2 ci sarà il video e poi dopo verso le 4 eh, faremo una live eh, dove faremo un server vanilla fazioni è molto bello vi consiglio di venire se vedete il video perché è molto bello ragazzi scusate mi ero scordato che cioè praticamente mi si era so la registra registrazione e ho continuato per tipo 10 km a camminare eh, e quindi mo mi sono fatto Ma... e eh, ho continuato sì. eh. niente niente No, ancora non ho trovato nessun ferro, non è giusto, non è possibile no. Non è giusto non è Vabbè non è che devi fa... Non è che devi fare Che fai tutto... No, nella lava, ma... Malissimo, malissimo allora. Sto morendo, ma... ma... Bene No, male, ma... ma... Ok, sono vivo Mamma mia. Andiamo, andiamo. Oh, L'Esmeraldo! Con che cur! Buono, buono, buono, molto. Aspetta, un attimo. Mi do di pietra tant'è che non trovo neanche un mezzo coso di ferro. Accetta la richiesta. Accetta. Accettato. Brava concetta. Cosa? Ah, che luce! No, eh, io, la tua arpatura fa troppa luce. Mi sono fatto un po' di pietra per brigiare. No, no, male, male, male, male, male E che vuoi sabotare il tuo amico? Bratan Qua ci sono <ride> Oro Ma non può servire per i commerci? <ride> Se un creeper mi ha completamente ignorato e ti stava seguendo a te <ride> What? È stato bellissimo Io stavo tutto il tempo zitto Stava dietro di te letteralmente Se cado giù Ok Bravo Sei un genio No rimetti acqua Bravo Vai <ride> nella lava Ma non, non, non manco domani Mia, che skill! Oh smeraldo! Vabbè, prendi tu. Ah, mi spam. Oh Bravo, Genio. <ride> ferro, ferro. Eh. Uh, uh... Pietro? No, ne sono Pietro, ne sono Pietro. Oh, ferriglia buono! Stavo per cadere nella lava insieme alla feriglia! No, non tanto. Colpa tua se cadevi. Dovevi pagare. Obvio. Ah! Ho so capito la lava, male, male, male, Paga! No, non può. Disconnect! Ma non perdi l'inventario, Scroton. <ride> non voglio morire. Eh se muori non succede niente. Tanto sei morto. Ah, ma quanta luce! <ride> ecco dovevi morire facevi prima flash oh no, sono qua che hai detto sei qua ah. cioè mamma mia che significa che sei qua ah. no sono a casa perché ho acquistato quello che ho flash oh buono inferno eh? si sì, Porco! Po stai, fai un po' di propaganda Cosa devo propagare che sono morto cadendo? No, fai propaganda In chat Alla, stai, non... No, no Ma c'è uno che si chiama Fazini Zayzeb in chat Cosa? E' tutto Com'è che si chiamava? Oh, non ho capito Fazini Zayzeb Non ho capito Come il cecchino russo no, non ho capito niente No, vabbè le, No, le ho di la me Leo tippa tippati No, c'era la mia tomba. Certo, tomba. Sì, qua stava scritto perché qua sono morto, stava scritto ehm, 07BJ, sono morto qua che sono caduto da in altissimo. E eh, dov'è? Stava scritto Ripstop 07BJ, ma non funziona così, non ci stanno le tombe in testa terra. Ti giuro, stava scritto Rip con la tomba. basta via. Deve essere conquistato. No, peccate. De... Porco. No no no no no, no. Non Ti farò cadere insieme a me no. Nelle profondità della bumbola Si sì, sono vivo Sono vivo Comunque il suo video sta durando un po' troppo Sì sai come eh, fa niente Io che salgo quelle scale perché non ho altro In queste scale però Non nelle scalappioli e Vabbè torniamo al villaggio e facciamo l'altro. quanta luce io eh, facciamo in un posto non basta, no basta. facciamo qua ma sei venato sabiniano non vieni vieni facciamo l'acqua um. facciamo l'acqua ma ho messo una torre ecco qua quindi salve ragazzi questo video è essere finito per oggi non abbiamo fatto propaganda a nessuno qui e eh? non si è unito ancora a nessuno in, nel nostro ma adesso vabbè <ride> nel nostro mm, armistizio politico non si è unito nessuno ok hai fatto propaganda ok vabbè eh, per qualche problema in tale oggi eh, vabbè quindi... Che devo dire? E eh, quindi il video è finito qua. Addio, Ora noi esplodiamo. Quindi ciao.